ciao ragazze bentornate in un nuovo video è davvero tantissimo che non ne faccio uno ma eh, non perdiamo tempo e incominciamo oggi vi voglio parlare di come mantenere pulita e in ordine la macchina da cucire e, perché in tante mi avete chiesto informazioni in merito su uh, instagram e quindi ho voluto girare questo piccolo video premesso che uh, ovviamente ogni macchina ha la sua um, la sua manutenzione, quindi la prima cosa che assolutamente dovete fare è quella di leggervi il libretto delle istruzioni della vostra macchina io vi parlo della mia che è una Brother Innovis 35 e, e, e quindi non necessita per esempio eh, dell'utilizzo dell'olio della macchina da cucire quindi io non devo andare a cucire, a ungere il crochet e la navetta se invece la vostra macchina è una Singer o un modello che prevede questo passaggio vi basterà semplicemente ungere la navetta e procedere però leggete sempre prima il, uh, il libretto delle istruzioni Che cosa vi occorre per uh, poter mantenere pulita la vostra macchina da cucire? Io utilizzo semplicemente un cacciavite che è quello che viene dato in dotazione la chiavetta per poter svitare i vari pezzi, questa è una chiavetta universale, e un pennello, io uso questo qua larghe perché mi permette di andare a fondo, eh, a volte uso anche un pennello più piccolo. La prima cosa che dovete fare è assolutamente agire a macchina, Spenta per non andare a, a bucare il dito e andiamo a rimuovere l'ago in questo modo evitiamo ogni problema eh, o qualsiasi rischio di farci del male quindi andate a svitare dove avete la, la vite con la chiavetta universale e andate a rimuovere l'ago dopodiché andiamo a rimuovere il piedino io ho una leva dietro quindi rimuoviamo il piedino in questa maniera siamo più liberi. Con il cacciavite andiamo a svitare la placca di ferro, che in realtà è una guida. Ovviamente andiamo a togliere la spoletta di filo, io qua l'avevo dimenticata. Andiamo a svitare e a rimuovere la placca di ferro che ci permette, ehm, che ci fa da guida quando andiamo a cucire. Quindi svitate. Se non riuscite, perché non ci sta il cacciavite, usate la chiavetta universale, come nel mio caso. E poi semplicemente andate a rimuovere le due viti che tengono eh, la placca di ferro. Attenzione a non perderle, mettetele sempre in un piccolo contenitore. Dopodiché andate a rimuovere con delicatezza la placca. Io qua faccio sempre un po' di fatica, perché sempre paura di rompere la parte in plastica ma <ride> alla fine ce l'ho fatta quindi andiamo a rimuovere la parte di metallo e la parte di plastica che ricopre il crochet e la navetta adesso vi faccio vedere che c'è già della polvere come potete vedere è pieno di polvere andiamo a rimuovere la navetta che è questa e andiamo a pulirla semplicemente con il nostro pennello in questa maniera io adesso mi sposto perché altrimenti la polvere mi va a finire dentro nel crochet che come vedete è molto molto impolverato tutto questa lanugine che vedete non è altro che eh, polvere e residui che rilascia il filo eh, quando andiamo a cucire il tessuto quando andiamo a cucire quindi Andiamo a pulire molto bene all'interno, se dovete ungere la vostra macchina da cucire, questo è il punto dove farlo, di solito lo si mette nella spoletta o, nel, o nella navetta. Ecco. Quindi andate a pulire bene, dopodiché andiamo a pulire molto bene il crochet e andiamo a rimuovere tutti i residui di polvere. Soffermatevi proprio bene a pulirli, perché questi sono quelli che fanno inceppare tutti gli ingranaggi. Se avete l'aria compressa potete utilizzare anche l'aria compressa che si usa per pulire le tastiere dei PC, anche questa è molto utile. Eh, io utilizzo semplicemente un pennello e quando mi cadono dei pezzi grossi di lanugine vado a recuperarli poi con una pinzetta, una semplice pinzetta per francobolli che sono quelle lunghe e con le punte strette, una pinzetta per le sopracciglia anche va bene. Quindi soffermatevi e andate proprio a pulire bene tutti, tutti gli ingranaggi. A questo punto possiamo procedere a rimontare il nostro crochet. Quindi riprendiamo la nostra navetta e eh, vedete che c'è questo piccolo triangolino, dobbiamo allinearlo al puntino che troviamo sulla nostra macchina. Quindi andiamo a infilarla e per sapere che è stata messa correttamente devono essere allineati questi due simboli. in questa maniera adesso possiamo andare a, a rimontare la parte che copre e chiude il nostro crochet quindi mettiamo la parte di plastica andrebbe messa prima quella di metallo io qua ho sbagliato però vabbè insomma alla fine ce l'ho fatta Ecco fatto siamo riuscite a rimettere la placca e ora andiamo semplicemente ad avvitare come avevamo fatto in precedenza quindi rimettiamo le viti e semplicemente andiamo ad avvitare come abbiamo fatto prima Siccome qui non riesco, faccio fatica col cacciavite, io poi mi aiuto con la chiave universale per poter stringere le due viti. Rimettiamo la spoletta di filo. Ovviamente qua è il bello della diretta. Mi sono ingarbugliata. Ecco, quando vedete che fa così, eh, rimettetela perché vuol dire che si inceppa se no il filo, perché si è praticamente sdrottolato quindi rimettetela con pazienza <ride> e tagliate l'eccesso di filo. Mettete il coperchietto, andiamo a rimettere il piedino, voilà, e andiamo a rimettere l'ago. ovviamente spostate il filo, non fate come me che per pigrizia non l'ho tolto e alla fine mi rompeva le scatole <ride> ok andate a rimettere, avvitate e stringete con la vostra chiavetta universale in questa maniera non si staccherà quando cucite io per non perderla la vado poi a mettere nel cassettino ehm, che è posto sotto la macchina da cucire